ciao ragazzuole belle, come state? Ciao belli e belli ragazzi ragazze. Allora, nuovo video vlog anche oggi come state? Spero bene, ehm, dunque, sono ancora in pigiama potete vede vedere però mi sa che oggi sta tutto il giorno in giama, non lo so, spero di no perché sono già le 11 inoltrate, quindi dovrei anche spiegare a vestire e, e nulla, non ho idea di che eh, video, vlog, in... strutturerò oggi però ancora non sono né vestita né, né messa a posto i capelli i capelli sono quelli che sono, però mi dovrei, mi dovrei truccare tutto quanto e ancora non ho cominciato la giornata la giornata tra l'altro è cominciata un bel pezzo e io ancora sono lì a, a, a, a rimuginare su quello che devo fare vabbè da, dettagli niente dovrei fare ancora il letto non so cosa vedrete voi ma devo fare ancora il letto vi facciamo vedere aspettate un attimo vedete si sì, devo fare ancora il letto Niente ragazze, era per dirvi che se non faccio il letto, non so come fare. Boh, Intanto mi vesto, che devo fare, eh? mi vesto e buona lì. Nel frattempo mi vesto in bagno, direi di sì. Però non so se chiudere il video o um, se chiudo il video ci vediamo dopo da ragazze ah non lo chiudo non so come farselo mi tocca per forza di cose chiuderlo a dopo allora dunque ragazzi eccomi mi sono bella risistemata tutto quanto ho fatto solo un po' le sopracciglia mi sono lavata la faccia nel frattempo anche ho fatto la mia skin care orale e anche skin care per il viso nulla di che adesso eh niente vado in, in bagno non lo so dove se mi vado in cucina o in sala forse vado qua perché voglio truccare non ho ancora idea di cosa mi truccherò però forse rimango così volevo solamente mettermi una penna di, di bronzer perché ho già fatto le sopracciglia e' da sempre il mio artista preferito che pubblica le stories Va bene, non voglio lamentare, però potevi aspettare <ride> Sto scherzando, ovviamente E niente, adesso io nel frattempo mi Sistemo con queste e poi vediamo un po' il resto Oh mio dio, che occhia io che ho? No vabbè <ride> mazza che caldo che sta facendo qua dentro ho sono io che mi sto sentendo male ma dubito perché sto benissimo mi sento benissimo anzi mai, mai sentita meglio di così oggi boh e c'è un caldo fotonico con questo sembri del confession style, vabbè non comment, e ho un caldo allucinante con tutto questo vestiario addosso, ho proprio un caldo fotonico, vabbè. Poi, poi vorrei prelevare anche un po' di blush se lo trovo dove il blush? eccolo qua non metto, non metto il perché non me la sento Ma almeno un po' di blush lo mettiamo sempre questo qua del rimel, come potete con... vedere dal video Ok, il luminaggio come se non ci fosse un domani, se non si rompe. Ecco qua. ci fatto apposta forza forza anche se non ho messo il correttore ma non importa tanto poi vabbè potrebbe anche mettere il correttore ma non c'è voglia la cacca, devo eh, niente, ragazza dobbiamo dire niente ragazze adesso vado a mettere un po di questo cos'è no metto una paletta ma non la metto vado a prelevare un po' di mascara che l'altro l'ho terminato quindi vado a mettere questo qui della rimel che cosa cavolo è questo è volume estremo 003 black vediamo un po come fa questa mascara questo è della super speed bene, non lo conosco questa mascara ma penso sia buono Questo c'è lo scopo, è un po' allucinante però beh, ne prelevo poco perché voglio evitare grumole e cose varie. Uh, che sguardo! <ride> Guardo che poi non ce n'è di sguardo. Oh Maria, oh, Maria, Allora, questo lo vedrete, questa maschera qui, lo vedrete nei prodotti terminati, quindi nel gel cistio mi è piaciuto ma tanto ve ne parlerò in un secondo video a parte mm -hmm. mm, bella come mascara dai via non è male e questo è stato il mio trucco di oggi ok nulla di speciale ok e niente Dunque, eh, non so se uscire o meno, però mi sa che per oggi esco, esco questo in casa. Non esco per niente, appunto. quella giornata non è il massimo. boh Vabbè. Sì, volevo uscire, ma non me la sento, ragazzi. È inutile, cosa esco a fare? Eh. Non è il caso di uscire tra l'altro c'è un vento allucinante da ieri e niente boh però per dare un po' d'allegria allegria utilizzo questo qua tesoro d'oriente <coughs> tè verde e verbena utilizzo un po' se mi riesce oh. Mamma mia, è troppo me l'ho messo. Ok. Te verde verbena, ver vedete? Per la vicina poi. Eccolo qua. Comunque, vi, vi ripadisco, questo deodorante è bocciato in tronco. Perché? Perché mi fa fuzzare, non lo so perché. Non mi piace, quindi devo comprare un altro al momento sto utilizzando questo della Bonbon Malizia, ed è buono, fa un buon profumo ma <ride> raga, quel del non ci siamo proprio quello della Avenue U TERMAL per carità, questo è buonissimo e poi, malizia, ne vogliamo parlare, è buonissimo poi, per fare un po' di dolore, scusate Mm, che buono, questo, questo qua, primo bacio, buonissimo. Ma lo sto terminando? Si, sì, a voglia lo sto terminando, Povera pazienza. Stefi, grazie a te, regalo, troppo bello è stato, Guarealo. Grazie mille di cuore. Bellissimo, Guarealo, veramente mi hai scaldato il cuore e l'anima. Grazie mille di cuore. Ciao. Ciao a tutte e, e un altro video per fare come si può dire? Un altro video di fare prodotti finiti, perché se, aspetto, aspetto, aspetto, apriate i prodotti che devo buttare dentro il cestino. Ma al momento non posso aspettare troppo, farò video. O faccio i prodotti finiti o i preferiti, Adesso decido un po' quando chiudo questo video. Niente ragazze, ciao, a presto, un bacio ciao!